Siamo con Cristina e Lorenzo, parliamo di eh, rapporto tra lavoro e social media. Chi sono queste aziende e cosa cercano veramente nei social network? Se io pubblico un annuncio di lavoro arrivo in contatto con tutte quelle persone che rispondono al mio annuncio di lavoro. Viceversa con i social network io posso andare a cercare delle persone eh, che reputo interessanti per la mia ricerca e rivolgermi direttamente a loro chiedere a loro se c'è un interesse. Nel momento in cui io vado da qualcuno con una proposta eh, è molto probabile che avrò una risposta, magari poi arriverà anche ad essere positiva. Tre consigli per i giovani su come produrre il proprio profilo sui social media per trovare lavoro. Cercandoci su Google vediamo quello che si dice in giro nella rete di noi e ehm, questa immagine deve essere curata e coerente anche sui social network, poi consapevoli di sé e di quello che si, che si sa fare, poi anche stare attenti, non buttatevi subito sul social network, Twitter è inizialmente un po' ostico, guardate, cominciate a seguire le persone che possano interessarvi, seguite le aziende responsabili delle risorse umane e poi cominciate a twittare contenuti pertinenti in linea con, con voi stessi.